I'm up all night to the sun I'm up all nasce come, eh, come un'esposizione di, di operatori, serve a supporto soprattutto degli operatori, operatori dell'agroalimentare, piccoli operatori, operatori, del, del, operatori vivaistici del, eh, del territorio e del territorio, anche dei territori che, che hanno voluto aderire diciamo, alla, eh, alla manifestazione. Credo che il successo della, della manifestazione sia sotto gli occhi di tutti, abbiamo avuto una, una partecipazione notevole nella prima serata la serata odierna sembra altrettanto promettente. Cultiva raggiunge la quarta edizione, noi per il secondo anno siamo coorganizzatori insieme all'associazione culturale Cultivare Eventi. Quest'anno è tornata particolarmente ricca di contenuti perché abbiamo non soltanto un angolo cooking show particolarmente arricchito da presenze di chef nazionali ed internazionali, stasera c'è la cuoca Valentina De Palma che per, prepara per noi un menù tutto a base di capopollo. C'è anche un interessantissimo angolo parlante che è l'angolo dedicato all'approfondimento tematico, ora è in corso un, un seminario su cibo e letteratura, quest'anno dimenticavo di dire coltivare donna perché la biodiversità è donna e quindi abbiamo cercato di enfatizzare il ruolo della donna nel settore della biodiversità a 360 gradi, quindi lo gastronomico e anche a livello artigianale, la presenza di tanti gal perché non solo siamo qui per promuovere insieme i nostri territori ma soprattutto diamo il via ad un progetto di cooperazione della misura 421 a PSR regionale, il progetto è l'APIS, Local Art and Food e si concentra sull'artigianza locale, considerandolo come un valore aggiunto per l'offerta del turismo locale. Siamo qua insieme a Gaz Sud Est Barese, Terre di Murgia, Trulli e Barsento, Gal Valle e il capofila Gaz del Delta che viene da Rovigo per dare la bioattività. L'obiettivo di, di questa manifestazione e di questo evento è la biodiversità. Il Cultiva richiama proprio la ricerca, la tutela e la promozione di quelle piante che fanno parte del, della macchia mediterranea, non solo e che caratterizzano un po' tutta la Puglia rurale. Infatti sono presenti una serie di vivai, non ultimo il vivaio del Corpo Forestale dello Stato che, vendono, che vengono a promuovere le, le diverse tipologie di piantine, di spezie e, e anche intervento nell'angolo nell parlante. Il progetto Lapis coinvolge sostanzialmente le aree tematiche dell'artigianato tipico locale in specie quello della pietra, della lavorazione della, della ceramica, dell'argilla, siccome il nostro territorio è la Murgia, dal latino murex, pietra spigolosa, ovviamente eh, siamo stati entusiasti di condividere questo progetto con gli amici del Gal del Tappò, questo progetto pietra acqua, qui visto che il del Tappò si trova alle foci appunto del, del, fiume, del fiume Po e di condividere anche con gli altri Gal della Puglia che comunque... Hanno le caratteristiche afferenti alla pietra, come i muretti a secco, la bassa la, la murgia del, del sud-est, come quello della, della Valle d'Itria, e quindi, bene o male, è stato veramente fisiologico. Uh, metterci insieme insieme a Barsento e al GAL uh, Val, Valedizio, c è stato bellissimo una testimonianza di un operatore ha detto meno male che in questo periodo c'era il GAL perché mi immagino queste attività uh, uh, e anche collaterali e complementari come, uh, come lavoro, come opportunità di lavoro se non c'erano uh, i GAL ciò non significa che siamo la soluzione al problema della, della crisi economica, però comunque il nostro contributo serve nel piccolo come piccolo tassello del mosaico in una visione d'insieme di crescita e sviluppo.